Aspettiamo che Domeniciano... Ho preso tutto? Sì. Ok, ok. okay. Aspettiamo che Domeniciano ci dà do la conferma. Allora, sì, okay. sì, sì, stavolta stai in orizzontale, sta bene. Vi è un commento? Sì, Domi. Sì, sono già due. Sono già due invece da 8 si si siamo in diretta dai. buona pasqua a tutti ciao da me e da regista ma fai e buona pasqua buona pasqua a tutti ecco facciamo insieme le intorchiate oggi voi ve li rilassate non fate niente faccio tutto io Facciamo le entorchiate, quindi un dolce povero con ingredienti semplici che abbiamo tutti in casa, come la maggior parte delle mie ricette sono abbastanza povere. Vediamo un po' e iniziamo a fare. Dai, ciao, Iniziamo. Mm. Forza e coraggio. Allora, qui c'è la farina. Allora, vi dico adesso le dosi e poi comunque le trovate nel link che metterò sotto, però ve le dico le dosi, mezzo chilo di farina io sto facendo mezza dose perché fra tutte le dirette che sto facendo sono piene di dolci, non so più che cosa fare allora mezzo chilo di farina, il lievito per dolci mezza bustina lo zucchero, devo leggere perché non voglio sbagliare a darvi le dosi 50 grammi e mescoliamo bene il tutto con la farina io utilizzo l'olio extravergine d'oliva, però potete utilizzare l'olio di semi. Questi sono 150 grammi di olio d'oliva extravergine. Mescoliamo bene ed è fatta. Dobbiamo solamente unire il vino bianco. Tiepido o freddo a temperatura ambiente, va comunque bene. Non ho messo il guantino. Sto a posto uniamo poco alla volta il vino bianco, che sono lo stesso, 150 grammi. Allora, che cosa sono le intorchiate? Le intorchiate sono dei taralli dolci tipici pugliesi, che chiamiamo taralli anche se hanno la forma... Di, a forma di treccia o a forma adesso è la parola giusta però ve lo faccio vedere ok, l'impasto è fatto io ne avevo messo un po' di più di vino perché avevo paura che me ne servisse dell'altro puoi venire più vicino per favore? E questo è l'impasto delle intorchiate Come vedete semplicissimo. Ho aggiunto alla farina il lievito per i dolci, lo zucchero, un pizzico di sale, l'olio extravergine di oliva. Stai, stai qua a vedere l'impasto come cambia. L'olio extravergine di oliva, il sale, il lievito per dolci, lo zucchero e poi impastato col vino bianco. E questo è tutto. E ora formiamo le intorchiate. Ora trasferisco il composto sul piano del lavoro, prendo un po' di farina, ora lavoro leggermente, non verrà liscio perché c'è il lievito istantaneo e quindi rimane sempre un po' rubidino. È pronto se c'è qualche commento qualche domanda me la dici così nel frattempo che io lavoro un po' l'impasto saluti e auguri auguri a tutti e ciao a tutti ed eccolo pronto Come vedete semplice, semplice. È facile, facile. Ora spostiamo queste cose e vi faccio vedere come fare le rentocchiate. Ho il telefono qui per vedere i vostri commenti, se riesce a leggerli, regista. Ciao, buona Pasqua a tutti. Sempre lontano, vieni a prenderci più vicino. Credo lontano, che Se non vedono bene. Allora, preleviamo un pezzettino di impasto, dimmi, preleviamo un pezzettino di impasto, lo dividiamo in tre pezzettini, formiamo dei rotolini così, non troppo spessi. Auguri, auguri a tutti. Vabbè, qua c'è il figlio piccolo, lo mettiamo al centro. Facciamo così. Come non si vede in eh? Ecco, sta qua, sta qua. Si vede? Adesso non fare veloce. No, no, che cosa non faccio veloce? Eh, ma... I movimenti? Mm. Va bene così. <ride> eh? sì, ma... Ok, allora non faccio veloci i movimenti. Vieni, e eh, devi far vedere qui l'altro ciolina. Ah, no. Vieni. Allora, ho fissato l'estremità. Questa è E adesso facciamo una, una treccia. treccia. Così si intreccia. Uh -huh. Non intrecciate troppo stretto perché sennò le mandorle non le riuscite a mettere. E poi fatele, mi raccomando, con poca accortezza vengono le cose anche belle. Non sono buone. Tagliamo l'estremità. Passiamo nello zucchero solamente la parte superiore e mettiamo nella teglia Prendiamo le mandorle che possono essere sia quelle con la pelle che quelle spellate Scegliete voi quale preferite e le mettete Pronto? Le vendiamo noi le mandorle? S sì, le vendi tu, da quando? <ride> Io so che vi è caccato, no. vabbè Vieni. E le mettete nell'intreccio uno 2 e 3 si vede? Sì ne facciamo un altro. Il forno, il forno è acceso? Sì, il forno è acceso. Se Ce avete usciamo. qualche domanda fate pure. O adesso mai più. Eh sì, adesso, mai più, anche no. Diretta, cioè. Allora bisogna. Formare tre, formare tre bastoncini, tre fioncini la stessa lunghezza più o meno della stessa lunghezza tanto poi possiamo eh. sempre tagliare fissate le estremità se non riuscite eh. a, a farlo senza fissarlo e la fate struccia. la trecciolina così destra sinistra destra sinistra faccio piano destra sinistra ma penso che le trecce le sappiamo fare tutti quindi fissate le tagliate Tagliate chiudete le estremità così, passate nello zucchero, e quindi sulla carta a forno e mettete questa volta mettiamo le mandorle spellate. Ah, ci sono due varianti, l'ho già detto. Che possiamo mettere sia le mandorle con la pelle che con le spellate. Tu non lo so dove, eri. Uh -huh. no, ne facciamo un'altra. A forma di trecciolina come vedete sono facilissime da fare pochissimi ingredienti però sono veramente come crudine. devono essere le mandorle crude cotte? come crude crude, le, mandorle. le mandorle con la pelle come sono mm. le mandorle sgusciate. scusciate sì. e anche queste sono, sono state solamente sbollentate eliminata la pelle e poi asciugate bene e basta, vabbè si vede. Non è stato... c'è qualcuno che... Ok. Non lo so. Buona Pasqua Daniela. Ciao Teresa. Auguri di buona Pasqua Francesco. Vi vediamo. Vediamo un altro pezzettino. Buona Pasqua. Sì, e poi la ripeto la ricetta. Adesso la ripeto. Allora, mezzo chilo di farina, 50 g di zucchero, 150 g di olio extravergine di oliva oppure olio di semi, 150 g di vino bianco, mezza bustina di lievito per dolci e un pizzico di sale. Stai facendo vedere che c'è chi è arrivata adesso, ok. Tagliamo, tagliamo. Ora più lentamente mettiamo nello zucchero, sulla parte superiore, mettiamo sulla carta forno e ricopriamo, no, e infiliamo, non ricoprite niente, ricopriamo con le mandorle. Eh, ciao, non ricoprite, infilate le mandorle nell'intreccio, così. Ora, con questo stesso impasto possiamo fare anche ciao gabriella queste che sono delle ciambelline tipo ciambelline sono tarallucci chiudete a tarallo come i taralli così passate così nello zucchero e mettete sulla carta forno senza mandorla o anche con la mandorla potete mettere anche la mandorla ora vi faccio vedere tutte le alternative anche le forme che si possono dare. <coughs> Nessuno vuole sapere qualcosa? Facciamo... Non lo so guardare, non lo E siamo ragione loro. è Pasqua. Mettiamo nello zucchero. Ma ah, qualcuno sta cucinando, dai. Gli hai fatto bene il voglio di cucinare. Eh sì, molti Vabbè. mi scrivono che dopo tanto tempo gli è ritornata la voglia di cucinare, Comunque ho visto tantissime pastatelle bellissime, calzoni di cipolla bellissimi, ma le pastatelle veramente ne avete fatte tantissime, e tutte bellissime, veramente. Alternativa alle mandorle, si possono usare altra frutta secca? Eh, le noci, mm. però le intorchiate nascono con le mandorle, eh, sono diciamo. tipiche con le mandorle, però sì. mm. se uno ha voglia di fare le intorchiate e non ha le mandorle, può usare le noci. <coughs> oppure... Ci stiamo limitando a fare le cose tradizionali, ma però volendo possiamo fare anche la cucina messicana talandese. <ride> Ci stiamo Austria. limitando mi piace assai. Sì. Vabbè. Questi sono i tarallucci. C'è qualche americano, fai, fai vedere che sei parla? conosce conosci l'inglese? No. è un spagnolo? <ride> Stai buono. Dai. No, qualcuno crede che, che... Allora, oppure potete fare così, le intorchiate, due giri. Internazionale, grazie. No? Sì. Dai, Qualc non è che non fare la... A qualcuno crede che... Che sono scema, lo so. No, che diciamo, sei limitata. Ci stiamo limitando allora, perché fate così un po' di conversa. È così. Passate nello zucchero, sempre. Ah, questa è due? Eh? Allora sì, adesso come... vi faccio vedere. Tu stavi parlando, stavi dicendo i fatti miei. Allora, fate così. Piegate. Girate due volte. Chiudete. Ed è fatta. Si è visto? Eh? Sì. Ah, beh, lo ripete. Eh sì. Poi passate nello zucchero. E mettete lavanderla qua e anche questa è lo stesso Vedete, diciamo qui. a due più si sì, è più facile Aspetta che ne faccio un'altra e con queste le metto in forno se ci fai rivedere si sì, cioè... adesso faccio vedere tutto qua? Se ne andato la diretta da me da te se ne andata lo stesso no ok no. Così Sì. girate due volte passate nello zucchero prendete le mandorle e le infilate nell'intreccio premendo un po' sì. ed è fatta ora queste qui io le vado a mettere in forno così magari vi faccio vedere dopo il risultato finito nel frattempo che finiamo questa magari vi fate qualche domanda e io vi rispondo ok sì. arrivo subito di grattitulli in pasta. La cottura è 180 gradi per 15-20 minuti, forno statico o ventilato è uguale. ci tarallucci con la mandorla al centro così abbiamo fatto un'altra cosa ancora con lo stesso impasto potete fare tre forme diverse chiudete tarallino passate nello zucchero e al centro mettete una mandorla così si vede prego Lucia Ciao Gianni Tuono, ciao. C'è tanto silenzio. Un saluto a Statte. Statte? Sì, in provincia di Taranto, Tarantini. Sì. E le zie. Certo. Un saluto anch'io, sempre. Mattias, ciao amore di zia, zia ti vuole bene. Quando ti rivedrò andrai all'università. Ripet Può ripetere la ricetta? Per la ricetta, sono diventato cinese all'improvviso. La ricetta iniziale, sì. Allora, mezzo chilo di farina... Il virus. Non fa ridere. Mezzo chilo di farina, 50 grammi di zucchero. 150 g di olio, 150 g di vino bianco, mezza bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale. Ma poi comunque la troverete nel link che vi metterò nei commenti. Saluta Brindisi a provincia. Un saluto a tutti e facciamo prima. Eh, Beh, eh, scrivete che cosa avete mangiato oggi e poi vi dico anche qualche soluzione per domani. Scrivete quello che avete mangiato e soprattutto, aspetta un attimo tu, se avete degli avanzi, impariamo ad utilizzare gli avanzi del giorno prima per il giorno dopo, così non sprechiamo cibo, che non era proprio il momento di fare questa cosa qui. Scrivete sotto che cosa vi serve sapere. Se lo stesso dei, dei taralli dolci l'impasto. Che cos'è i tarallucci? Cosa c'è? I tarallucci? Sì, sì, è lo stesso impasto. Ah, lo stesso dei tarallucci. Sì, è lo stesso impasto dei tarallucci che ho pubblicato poco tempo fa. Per chi è arrivato adesso, per fare la treccia, fissate la punta, ma anche se non la fissate riuscite lo stesso, e intrecciate. Così. Non intrecciate troppo in maniera troppo stretta, se no le mandorle non lo riuscite a mettere. Così, chiudete le estremità, così non si aprono in cottura. Qui c'è lo zucchero. Passate la parte superiore solamente nello zucchero e poi le mandorle almeno 3 nell'intreccio così e premete bene, così aderiscono. Si è visto? Sì. E mettiamo qua. Ho fatto il tuo plum cake al doppio cioccolato. Mm. Bene. Una ricetta per domani, lasagna. Vabbè, finiamo... Sì, nel frattempo che io faccio qui comunque dirò le ricette per domani. No, finiamo le torcellato. Sì. Se puoi ripetere... Che cosa? Come fai la treccia? Il regista sei diventato un po' tiranno. tiranno. Lasagna. Le tocchiate sono in cottura, speriamo che sì. ce la facciamo, poi le facciamo vedere no. il risultato. Meglio, là. mentre sto lavorando, perché non, posso dire, eh, scusami, perché non posso dire le ricette per domani, Boh, no. vabbè. Perché sta facendo una cosa? Io le faccio anche tre contemporaneamente. No. Vabbè, dai, allora, anche senza fissare, intrecciate, così. Potete anche non rifilare i bordi, è solo una cosa di, di bellezza e basta. Ma non è che cambia il sapore dell'intorchiata se non rifilate i bordi, è solamente che a me piace fare le cose belle. Passate nello zucchero, così, e poi le mandorle. Piggiate bene in modo che aderiscano. Avete fatto le pastatelle? E mamma l'abbiamo detto che abbiamo visto tante pastatelle. A loro, quello che sono, eh. sono presenti braccio, orecchia, orecchiette, agnelle finito tutto. Bravo! Noi abbiamo mangiato invece, che cosa abbiamo mangiato? Ah, Abbiamo mangiato i tortelli di carne con i funghi e poi la corsata di ricotta. Non abbiamo mangiato secondo perché non ci andava. Abbiamo iniziato a mangiare all'una e un quarto, all'una avevamo finito. Questo è un altro tipo di intorchiata così. Io ho fatto le scarcelle, sì, ok, infatti anche le scarcelle sono tipiche di questo periodo. C'è qualcuno che ride? Facciamo così, mettiamo nello zucchero, stavolta volta le mandorle spellate, Questo è piccolino, facciamo un tralluccio. passiamo lo zucchero. E mettiamo lo stesso, una mandorla. Allora, io devo dire per domani, perché non mi piace stare zitta. Sì. So. Ah. Allora, per domani, di solito, si usa cucinare le uova in tutte le, le sue forme, tutte da sopra, da sotto, di più. Le uova. Mm. Fate frittate, se avete degli avanzi di carne cotta o di carciofi cotti o di verdure bollite utilizzatele nelle frittate. Potete fare con lo stesso impasto delle polpette, all'impasto delle polpette unire i carciofi o unire i... qualsiasi verdura che avete e fare uno sformato. Riscaldare bene la padella e fare uno sformato. Che ti è successo a te che sei così allibito? E fate degli sformati, fate dei tortini nelle monoporzioni dei vedo la faccia regista di regista libito e non mi fa capire più niente. Ok, fate degli sformatini nelle porzioni da muffin o anche nella tenda normale. Asparagi Asparagi, per primo potete fare dei risotti se avete i carciofi, con qualsiasi i funghi, gli asparagi per chi abita in campagna. Non andate a fare gli asparagi. Non a fare gli asparagi, naturalmente. Non pensate di andare a fare le gite fuori porta, fate le gite in, sulla porta, in porta. Mettete una tovaglia sul balcone. Veranda, sul vera sulla veranda, sul terrazzo e fate il picnic sulla terrazza pensa pensiamo anche ai bambini ciao anche il pomeriggio di Pasqua a lavorare eh, magari stavo a lavorare sta lavorando adesso questo è lavoro. lavoro sì. questo non la faccio Io domani tortano, agnello e non so. No, io agnello no, né domani né, né mai. mai. Io domani penso che farò il risotto con i carciofi. Vero Regista? faremo il risotto con i carciofi? Non lo so. Ora vedremo che cosa faremo domani. E lo vedrete anche voi se... È una cosa diversa dal solito. Domani a con le uova sode, esatto. Si sente il profumo dei, delle intorchiate. un silenzio surreale. Sì, oggi veramente è il primo giorno che non si sente volare no. una mosca, niente, fuori da nessuna parte. Domiziano ovviamente è a favore. Di questo silenzio? No, della, no, dell'Ola No, vabbè, non è che io mi voglio aprire il dibattito agnello e torno. No, no, no, no, no. no, no. io, io agnello no. Ognuno puoi. No, agnello Guarda, no. Libero. Però ognuno naturalmente è libero di quello fare. Mm. Mi raccomando a quello che ho fare. Io ho fatto le pastatelle, le scarcelle ah, i ravioli. Questa è fatta assata. Pastatelle, scarcella, ravioli, con la tua ricetta, brittello tornato, prostato con crema, panna e pranzo. Tutte le tutte tue ricette tue. Ah, tutte le ricette mie. Come Bravissima, me... Antonella, Brunella, Bra. Così si fa. Devo andare a controllare io nel forno, perché sento il profumo. Lo mettiamo qua. grazie Elena grazie a Domiziano inizia a riempirsi la, la nostra tenda. tenda, il profumo dentorchiato si sente intorchiato almeno Cosa un lo sentiamo un attimo su tu stai su una tenda che io muovengo. morendo sono quasi pronte Mancano un paio di minuti e ve le faccio vedere. Ecco qua. Sì, in tutto il mio splendore. Lo so che eh, <ride> non c'era movimento. Sembro scema, ma a volte lo sono. A che temperatura il forno per quanti minuti? 180 gradi ventilato per avete visto un quarto d'ora 20 minuti circa. Non ci vuole moltissimo per la cottura. Facciamo di nuovo le trecce, graziella, grazie per la compagnia che ci fai tutti i giorni che ne pensi un giorno facciamo i cannoli Sì. lo faremo sulla pagina ma noi sulla pagina di sul, sul gruppo di conversano cerchiamo di fare le cose tipiche di conversano conversano no, bari puglia le cose pugliesi di conversano il vino tiepido o freddo va bene a temperatura ambiente tiepido ma freddo di frigorifero no perché essendoci l'olio sì. qui Essendo non c'è bisogno tiepido, di riscaldarlo Temperatura ambiente o vino va riscaldare. bene, l'importante è che non sia di frigo. La esatto. ventina di gradi, dai. Eh? A ventina di gradi, temperatura ambiente. Eh. Non prendete il termometro per misurare la temperatura del vino. L'importante è che non sia freddo di frigori. Sì. Facciamo le cose semplici, non ci complichiamo la vita. Che già è complicata abbastanza. Oggi sono vietato con le di amici, quindi non ci dite di, no. di assaggiare. Anche gli altri giorni non posso. Un no. attimo arrivo. fuori però paura che poi con, con la luce della, del tablet non si vedano bene come sono cotte ciao Mariella la terza sei in ritardo eh, eh eh abbiamo quasi finito Oppure Raffaele sta diventando esperto in cucina. Anunzika capesce Quando vuoi, dove vuoi e come vuoi. Sì, ti rispondo dopo, in privato. Ah. Passate la zucchero ormai l'ho detto 50 volte. Adesso vi faccio vedere quelle cotte. Tamber. Non ho parole usiamo qualche, qualche termine Basta fai vedere qua qualche espressione <ride> Stupida Del tale Eccoli qua Ecco è ah, In diretta ecco. Cotto in Diretto Fatto e cotto Qual è il nostro non ce l'ha nessun motto. Sì, lo scusata con... Scus no. Boh, non mi ricordo. Queste sono le intorchiate tra fronte. Queste con le mandorle spellate e queste con le mandorle con la pelle. Questi tarallucci. Ecco fatto. Non... Vorrei... Vabbè, proviamo, dai. Scottano però, ve le faccio vedere da vicino. Non sta muto tu! Ah! <ride> Ho detto, chiudere. Chiudere Chiudi le finestre. La finestra. Mm, sono sensibile. Troppo sensibile, tu. Dai, si vedono bene. Si, si, si. Dai, che scottano sì. da morire. Asciamine, ah. asciamine. Ok, le abbiamo fatte. Non ha fatto lo starnuto sul Si è girato, eh? Nell'incavo del gomito, e ti sei anche girato, Beh, certo. tenendo il tablet da questa parte. Ok, allora io vi rinnovo i miei auguri di buona Pasqua, ci rivediamo presto con altre ricette. Nel frattempo, mi raccomando, domani fate i bravi, state a casa, non vi fate venire nessuna bella idea, felice idea di andare in campagna, di andare al mare, di andare da nessuna parte perché quest'anno non si può. Preparate i vostri picnic sui balconi, sui ter sulle terrazze, sulle verande, divertitevi lo stesso, fate delle cose belle. E state insieme i vostri figli e la vostra famiglia, che è già con voi. Ok? Ci vediamo. Ciao, buona Pasqua ancora. Ciao. Ciao Mattias. Ciao a zia. Ciao. Ciao. Giudo? Sì, e tu dici ciao. Ciao a tutti. E dici ciao? Alla prossima. Ciao. Ciao. Ci vediamo presto. Sì. Ciao. Ciao. Buona Pasqua ancora.